Mi piace il crankcore? No. Il primo vince 25.000 dollari? Chapeau. Ci sono i salti più grossi al mondo? Chapeau. Hai 10 punti bonus e il casco Red Bull? Chapeau. Mi piace saltare col vento? No. I giudici sanno che trick sto facendo? No. il mio personale? Sbaglierò? Amen. Per me è la qualità, raffinatezza, vento là. caldo Ah, avevo le mani un po' ghiacciate con 30 gradi oggi mancava sudare un po' di più. Ragazzi bentornati al Crankworx. Siamo a Innsbruck per chi non avesse mai visto il mio video del Crankworx. La competizione di per eccellenza eh. È un campionato di più tappe ma Crankworx è la serie più importante di eventi di freestyle mountain bike al mondo. E vi chiederete perché c'è un fallo dietro in me. Perché questa era una vecchia struttura degli anni scorsi. Di preciso un bonerlog cioè una passerella di legno che a marcia. L'hanno smontata completamente e l'hanno messa a bruciare oggi per inaugurare il creco 3. per ricordarci caso un bel falò abusivo studenato ah butta dentro anche due gomme eh, coperto. siccome questo percorso è penso il quinto o il sesto anno che è sempre uguale sì, delle piccole modifiche ogni volta ma bene o male è sempre lo stesso mi sono rotto le palle di fare il course check l'abbiamo già fatto vedere in tutti gli altri video che ho fatto qua oggi andiamo a vedere solo le due nuove feature che hanno modificato appunto siccome volevano scaldarsi e bruciare il boner hanno costruito questo step down completamente in terra molto lungo e col kick bello ripido bello incazzato sarà sicuramente ottimo per mandare i trick ma ti fa cagare addosso. e la seconda struttura assolutamente innovativa che hanno fatto è questa bella merda Siccome non avevano abbastanza rotto i coglioni quelle strutture strane, hanno detto: Vabbè, cosa possiamo mettere in fondo per rompere i coglioni i rider dopo che hanno fatto tutta una run, tutti i trig della Madonna, atterri sull'ultimo salto. Che dici Sì ho chiuso il mio ultimo hotel che sono a posto. Un cazzo di corte. Ma porca puttana, facciamo una amici, ma facciamo di la Madonna il corso mi devo mettere per coglione. Eh. Perché se fai tutta la rana giusta e poi cadi qui, prendi il primo piccone che hai Inizia a piccolargli tutto. Cioè, io non ah, lo so. Sono incazzato perché non è possibile che gli diciamo fate dei corsi nuovi, innovativi, nuove strutture. Tutto il corso uguale. Quello che a noi piace: lo slopestyle i salti. Tutti identici Poi spendono soldi Per fare Guardate che cavolo di struttura hanno fatto per mettere in piedi sto quarter Sto cavolo di terrapiena è come il nostro terrapiena del parco E vi assicuro che fare una struttura del genere costa un bel po' sai cosa mi ricorda questa struttura? Tu quando andavi Ninja Warrior No No però no, non posso Ma sei scemo This is a moment the Ninja Warrior Oh Ragazzi abbiamo fatto abbastanza i cretini Ci vediamo domani con le prime prove Sveglia alle sette e mezza Ascensore Colazione Ascensore 2 Drinchettino Zaino Ciao camera Ascensore 6 Carichiamo le bici Navetta con i bambini Protezioni Riders meeting eh. Riassunto riders meeting Mi raccomando ragazzi girate la mattina perché al pomeriggio potrebbe alzarsi il vento Ma ci sono prove la mattina? No <ride> E niente è un gioco Cioè, invece che fare questi salti così grossi non facessero qualcosa di un po' più safe e chill dove magari i rider riescono a divertirsi sui salti quel cazzo di step down è eccessivamente grosso non è per un cazzo divertente <totipo> me yes I saw you i, I hai atto do i Sì, primi feeling sul corso sempre uguale identico e non capisco come fa a essere molle la cosa è strana perché comunque è secco ma hanno detto che han detto che ha piovuto fino a poco prima di questa settimana figa io non lo so cioè sembra che veramente lo diciamo apposta nei video effettivamente ha detto che fino a settimana scorsa c'erano dei grossi punti con tantissimo fango e si sente Che cazzo era? Ah, non ho assolutamente idea Del perché sono arrivato corto Ho fatto cash Ho faccio flip whip Sono sempre arrivato di là Sette cork Quel momento sì. Sopra sul pianetto Vabbè Sono morto Sette oh. cork era giustissimo Però ero fermo Non mi ricordavo che era così dura La terra del crank Non mi ricordavo, non ricordavo che era così compatto Per oggi Prove Le concludiamo qui perché Tanto il terreno rimane un po' ancora soffice Voglio dargli tempo di asciugare Perché è inutile Secondo me Sti errori qua sono A causa del terreno C Ho già troppo la faccia da crank Veramente Sì sì sì Ormai sei Provato. Il giorno post caduta è sempre abbastanza. Eh, ti svegli la mattina e dici: Porca te, perché sono caduto ieri. Vabbè, oggi ragazzi, sette su. Non c'è il sole che batte, però si è alzato un po' di vento. L'obiettivo di oggi è martellare di brutto. Sapete perché, ragazzi? Ieri mi è arrivato l'F24 a pagare tasse e contributi eh, dell'anno scorso. Incazzato oggi. No, no, non incazzato. Devo brigare perché qua sennò chi paga. Eh, ci sono tolti tutti da cazzo quei sette cordi di merda, mentalmente, perché è un trick che so fare, non devo farmi abbattere da quelle cazzo di cadute stupide. L'ho tirata. <ride> Ho detto devo andare tutto oggi, Devo andare tutto oggi. oggi eh, eh, Va bene. Va, bene. Va bene. Comunque, prima ho fatto un pisolino sì, sì. I miei pisolini ristoratrici Quando sono un po' così che dico Mi sono messo lì, ah, sul divano Ma sai che mi sono svegliato veramente all'igenerato? Ero stanchissimo prima, mi sono svegliato e ho detto oh. Ma infatti mi guardato e mi fa Mamma mia che bel pisolino Yeah, I got skills, do it for the thrill I'm pay for Extra extra read about it. I'm today's trying to tap it I put commas over bullshit Yeah I put that on mamas. They Big trying to block all my blessings Big don't I lost and snapped I bet on me and my team I assumes what I'm rapping Alla fine il pisolino ragazzi è proprio servito Perché ho imparato negli anni nei contest Che ascoltare quello che ti dice il tuo corpo e la tua mente è la cosa principale In passato mi stressavo parecchio Perché avendo dei tempi limitati per le prove Dici cavolo devo fare questo, far quello, Ah, oh, non ho ancora fatto questo, devo, devo andare, devo correre, stanno finendo le prove, invece è molto meglio ascoltarsi e dire ok in questo momento ho voglia di fare quel trick, sì lo faccio, no non ho voglia, lo farò nei prossimi giorni, nelle prossime ore, ma quando non te lo senti su questi salti è meglio non rischiare perché se non hai la mente lucida per fare il trick e lo sbagli mentalmente ti demolisci. L'ultimo giorno del Crankworx non poteva mancare il vento ragazzi. Non ci aveva ancora fatto compagnia fino ad adesso, invece raffiche belle potenti 30 km h facciamo un po' di quarter perché facciamo cagare noi in quarter, quindi. Qua... Anche qua fanno un po' cagare? No, qui non fanno cagare, sono io che faccio cagare in quarter, guarda il problema. <ride> Lucas, give me your... Smart spin power no, no, no, no, no, bastardo, bastardo Let's see, Lucas, faccialo vedere no. ah. Ah. Peccato I passed some of my bad skills I to you me. È una competizione adesso, Toto, c'è più gusto ah. Attenzione ah! Bastardo Devo farlo adesso ah! Ah! Sì, però è troppo tirato Pareggio di nuovo È troppo tirato però così Ti dirò Vi dirò ci ho messo 72 ore a fare un whip to bar di merda. Quindi per non rischiare cagate di far tutta la run giusta e poi sbagliare sul quarter. Io mi sa che il run mi ha contento di fare un bel tailwhip, bello safe. Rimaniamo oh. safe e cerchiamo di far bene la run e basta. No, In no, calze. No, no. Eh, no? Io sai so che sono con la spada. Siccome oggi non abbiamo concluso tanto nelle prove, però abbiamo una notizia riservata proprio per questi giorni. Chi mi segue su Instagram chiaramente lo saprà già. Durante questo inverno abbiamo detto beh. Adesso non c'è più il covid Non ci sono più menate Possiamo organizzare finalmente degli incontri con voi Noi non facciamo come gli youtuber normali Non facciamo il classico incontro Il raduno Abbiamo deciso di fare qualcosa in più Quindi abbiamo chiamato diciamo, Maestri i del, mae del party menti I, del i party menti del party E del riding Quindi siamo uniti con CP CP gang Qui abbiamo Luis di, di CP gang proprio si Abbiamo organizzato proprio un tour Immaginatevi Tour Rockstar dove tutti voi potete partecipare. Mottolino, Montamiata e Monza Pizza Bike Park. Siamo noi che andiamo in giro per l'Italia. E voi dovete solo venire a partecipare all'evento e gireremo tutti assieme. Assolutamente faremo... non competitivo, aperto a tutti. Siccome vogliamo che veniate in tanti e dobbiamo essere in 200.000 persone, ragazzi, a fare questi partiti, sti, sti trenini in bike park, tu... abbiamo coinvolto Foodspring che pagherà di tasca sua 40 ski pass per ogni tappa. Quindi le prime 40 persone che arriveranno si beccheranno la giornata gratuita pagata da Foodspring, ragazzi. Quindi... Esatto. Non dovete neanche pagare Finite <ride> Giriamo tutti assieme Ci divertiamo Ci gasiamo Vi lascio comunque In descrizione I riferimenti Per guardare le info Sull'evento eccetera ah, e Facciamo un'altra cosa Noi esatto lì Cosa spoiler Uscirà qualcosa In collab Con CP Gang Quindi occhio Anche lui è stato Chi verrà agli eventi Lo potrà prendere E acquistare in anteprima Invece gli altri Vabbè poi online Primo evento che facciamo Da quando ho il canale YouTube Primo evento pubblico Che facciamo Ed è già un tour Pronti esatto. via Esatto Finali, ragazzi, mani iniziano a essere bagnate, fradice, sudate. Battito da stamattina, 150 battiti appena svegli. Che rimarranno così fino a che non avrò finito la mia run. Come sapete, durante la gara io monto sempre le action cam per filmare la mia run, il problema è che spesso e volentieri queste action cam danno fastidio soprattutto nel momento di massima prestazione perché pesano, ingombrano, quindi ti tolgono un pelino di visuale, comunque le vedi con gli occhi per fortuna Insta 360 ha inventato la Go 2 ragazzi, come mi sono rotto le palle di avere questi pesi importanti sul casco ho deciso ma perché non usare lei, la action cam più piccola al mondo e soprattutto più leggera quindi una volta che io la metto qui non la sento e soprattutto di solito io posto anche le mie run su Instagram con la Go 2 che ha il sensore quadrato voi potete scegliere in post se mettere il video verticale o orizzontale quindi io la metto così o così non importa posso scegliere dopo se farlo verticale o orizzontale ricordatevi che sempre trovate il link in descrizione e adesso ragazzi ora di mandare ora di sendare oh abbiamo conquistato la in fondo eh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 He took that four round interception. Huge. Another quarter seven. And we'll see to the other season. E non ci sono ah shit! Che cazzo di rischio avevo preso sul double flip! Non giravamo! Casa DC. Lasciando stare che da fuori non sembrava, ma da io nel double flip stavo letteralmente morendo, la mia sensazione era di arrivare di punta e ho detto ok, morto. la Monza Pizza che mi ha fatto il miracolo, ha pregato per me e, e sono arrivato giusto il mio obiettivo di questo contest era portare a casa punti che mi servono per la classifica per fare gli altri CrankWords non voglio esagerare, non voglio distruggermi la prima gara per niente quindi per ora sono a posto così, il mio obiettivo era arrivare nei primi 8 vediamo come si evolve la situazione e decido se fare o no la seconda rana. Ah, qui intanto ci arriva dalla regia un'informazione che Toto non partirà nella RAN 2. Ah, okay. Peccato, peccato. peccato. Sì, mi spiace veramente tanto. All avevo detto, sono contento se entro nei primi 8 Toto ottavo, ragazzi. Hanno dato un po' di punti a cazzo di alcuni prima di me, non i primi, eh, i primi assolutamente meritati, ma guardate la classifica qua di fuoco sopra di me il mio personale Sbaglierò Amen Però i contest sono anche questi Accettiamo questa cosa Non me ne frega niente Sono contento di aver fatto la mia run Che ho pianificato durante questa settimana Ho lavorato praticamente Tutta la settimana per quella run lì Qualcuno magari potrebbe aspettarsi Toto ma come mai non hai fatto la seconda run Non ero pronto per, la, per fare una run migliore di quella Per migliorarla avrei dovuto fare robe decisamente diverse Sono le mie possibilità Ma dovevo provare un po' per fare quelle cose Rischiare di cadere Tirare una mina della madonna qui non avevo voglia a sto giro l'esperienza mi ha insegnato negli anni ah, a dire la mia testa mi dice non hai tanta voglia lascia stare perché se no tiri la secca prendi ottavo posto e vai a casa magari anche con un osso rotto. quindi speriamo di essere dentro negli altri con ragazzi siccome ero sceso in classifica siccome l'anno scorso non sono andato a rotorua per la tutta questione del covid però ero, sono sceso in classifica ero proprio sull'orlo dei 12 invitati con questo punteggio dovrei essere risalito un pelino incrociando le dita